Salve a tutte e a tutti, sono parecchio emozionato, devo essere sincero, perché avere una platea così grande, avere anche la responsabilità di raccontare un po' quello che è successo a Catania è davvero emozionante, rispetto anche agli interventi che ci sono stati prima. Allora io sono Damiano, sono uno studente universitario di Catania, ho 22 anni, quindi eh, diciamo che eh, ho deciso di partecipare, di accettare questa sfida perché credo di vivere nella, sulla mia pelle tutte le contraddizioni di questo sistema e di, eh, della vergogna di cui parlava il professore prima. Volevo raccontare un po' l'esperienza che c'è stata a Catania perché per me e per noi a Catania è emblematica. A Catania è successa una cosa straordinaria, l'assemblea territoriale che c'è stata eh, qualche settimana fa ha dato la dimostrazione del fatto che è vero sì che questo è un progetto di, di giovani, lanciato da giovani, di, eh, di volti nuovi però una cosa io ci tengo a dirla, Catania ha dimostrato una cosa importantissima Prima di tutto ha dimostrato la grande partecipazione, c'erano 200 persone a Catania a Catania non se ne vedevano da tantissimo tempo tutte queste persone, quindi vuol dire che qualcosa sta iniziando a passare, vuol dire che qualcosa sta iniziando a cambiare, che la gente si sta convincendo del fatto che questo progetto è un progetto realmente nuovo e che nasce realmente dal basso. E poi un'altra cosa molto importante, ovvero il fatto che quell'assemblea, la composizione della platea era una composizione mista. C'erano tantissimi giovani, c'erano tantissimi studenti, ma c'erano tantissimi, come è stato detto prima, dei vecchi giovani, c'erano tantissime persone che hanno, militato, no, che hanno militato a Catania, che fanno parte anche di organizzazioni politiche, di partiti, di associazioni che sono grandi ma che si stanno mettendo in gioco nonostante l'età, nonostante le esperienze. E questo vuol dire che non è, solo, non è solo che i giovani vogliono mettersi in gioco perché sono giovani e basta qui c'è un processo importante che sta accadendo ovvero ci sono diverse generazioni che si stanno incontrando che si stanno unendo, si stanno compattando per dire potere al popolo per dire riprendiamoci tutto, per dire riscattiamoci perché questa è la questione qui c'è tanta rabbia sociale, io vengo da, da una città che ha mille difficoltà sono nato e cresciuto in un quartiere popolare e so benissimo quali sono le difficoltà, so benissimo quando si parla di disoccupazione, quando si parla di emigrare per forza perché non si ha mai l'opportunità sociale di riscattarsi, mai la possibilità di realizzarsi. E io su questo palco voglio portare questa rabbia e su questo palco voglio portare questa forza di riscatto sociale che tanti giovani hanno ma che come ho detto prima tantissimi anche vecchi compagni stanno presentando nelle diverse assemblee territoriali. Io faccio anche parte di, di, una realtà, di una realtà di base, di una realtà politica che è la comunità resistente Piazzetta e, e lo dico non per autocelebrarmi, ma perché credo che quella esperienza che in dieci secondi vi spiegherò ha dato una dimostrazione noi siamo una realtà di base che è nata dal nulla da nessuna tradizione politica da, nessun, da nessuno più anziano che ci ha detto qual era la direzione da prendere e, faccio, e adesso siamo dopo sei anni che facciamo intervento politico a Catania siamo diventati in tanti abbiamo collettivo, un collettivo universitario abbiamo i collettivi nelle scuole che si auto-organizzano eh, facciamo interventi eh, sull'ambito lavorativo, immigrazione, autogestiamo una piazza cercando di comunicare quanto più possibile con le persone e questa è la dimostrazione che non è assolutamente vero che le cose non si possono cambiare perché se noi siamo nati da due studenti di 17 anni in una scuola, in un tecnico industriale oggi ci ritroviamo in 50, in 60 di giovani, studenti medi, studenti universitari, questo vuol dire che non è vero che il mondo non si può cambiare, il mondo si può cambiare, si può costruire anche laddove c'è il deserto perché è questo che stiamo ereditando, ci hanno abituato all'idea che non si può cambiare niente, ci hanno abituato all'idea che partecipare politicamente non serve a niente, che è forse l'unica cosa che si può fare è delegare oppure rassegnarsi, beh non è vero. E noi ribadiamo con forza il fatto che noi non ci vogliamo rassegnare, che noi questa, questa battaglia la vogliamo vincere perché abbiamo tanto coraggio, abbiamo tanta forza e siamo veramente stanchi e siamo anche incazzati. E noi ci vogliamo riprendere tutto quello che ci hanno tolto in questi anni. In questi giorni a Catania diverse scuole sono entrate in occupazione, e non perché si crede che le occupazioni possano risolvere una problematica o meno, però quelle occupazioni lì hanno dimostrato che ancora stanno proseguendo, stanno, hanno dimostrato che non è vero nemmeno un'altra cosa, ovvero che siamo una generazione fallita, che siamo una generazione che non vuole fare niente, che non si vuole sporcare le mani, che ha paura di mettersi in gioco, non è vero, noi siamo una generazione come ho detto prima, che è stanca, che è arrabbiata e che si vuole riprendere tutto, partendo da questi piccoli gesti, partendo dalle occupazioni, partendo dal fatto che si sta in una piazza e si parla con la gente. Ogni giorno noi facciamo attività politica, ogni giorno militiamo, perché ogni giorno noi crediamo che questo mondo si può cambiare e si deve cambiare, perché un altro mondo è, è possibile ma è soprattutto necessario, perché questa diventa adesso una necessità, noi abbiamo questa responsabilità storica e non si tratta solo di, eh, di fallire o di non fallire però questa responsabilità noi ce la dobbiamo prendere e noi ce la stiamo prendendo e l'invito che faccio è che ce la dobbiamo prendere tutti vecchi o giovani, partiti o non partiti tutti dentro questa sala la cosa che dobbiamo fare è quello di attivare un meccanismo di, di partecipazione di, di politicizzazione rispetto alla gente che viene a seguire l'assemblea che non, non si è mai visto probabilmente ma che adesso noi dobbiamo fare perché questo, sono questi gli elementi che ci contraddistinguono e chiudo con un'ultima cosa io come ho detto ho 22 anni e sono il più grande della realtà di base di cui faccio parte quindi molti a Catena ci hanno anche chiesto il perché noi eh, andiamo in giro per la Sicilia facciamo assemblee, e parliamo, dato che non possiamo nemmeno candidarci cioè, e questo è una cosa che va chiarita subito a noi non ce ne frega niente delle poltrone a noi non ci interessa niente di giocare a qualche voto, a qualche 0,1, 0,2 in più e in meno perché non ce ne facciamo niente. Qui l'orizzonte che noi vogliamo vedere è un orizzonte rivoluzionario, un orizzonte di sovversione totale del sistema. Perché ci hanno abituato per troppi anni all'idea che dobbiamo delegare, che dobbiamo stare al nostro posto, il nostro posto è tutto il mondo, il nostro posto non ha confini, il nostro posto è fatto da tutte, da tutte quelle persone che vogliono partecipare e che vogliono riscattarsi, quindi la cosa che io da 22 anni mi aspetto con tutte le difficoltà, le contraddizioni che vivo sulla mia pelle sulla pelle quindi di tantissimi giovani è questo è quello di non giocare, non fare politicismo di non giocare a chi ha più poltrone o questi giochetti della quale io nemmeno conosco perché appunto sono giovane e non li ho conosciuti molto però quello che invito a fare è quello di Provare a vedere queste elezioni realmente come un momento di passaggio, come un qualcosa da sfruttare per dare visibilità, per dare forza alle cose che facciamo, ma proiettarci oltre, andare oltre questa, questa campagna elettorale, queste elezioni, e provare a immaginare realmente un percorso rivoluzionario, un percorso di partecipazione di massa. E un, come dire, una politicizzazione anche delle masse perché anche questo è successo a Catania perché la platea era fatta di, eh, di famiglie di lavoratori, di disoccupati e di precari quindi chiudo, non rubo più tempo ho fatto un discorso molto di cuore non mi sono preparato niente perché credo che già diciamo, questo discorso questo intervento è già stato preparato negli anni è stato preparato da tutti, eh, da tutti i sacrifici da tutti gli sforzi e da tutte le sconfitte alla quale ci hanno anche abituato quindi, Concludo dicendo semplicemente avanti tutta e potere al popolo.